Amo moltissimo la forma audiolibro, sono una lettrice compulsiva e appassionata. Amo moltissimo la forma audiolibro e quindi a maggior ragione tornare in sala oggi per uh, registrare uh, l'evento di Annie Arnaud uh, per me ha un, un valore particolare perché Annie Arnaud è non solo un'autrice che conosco e leggo da, da anni, ma e non solo, è una grande scrittrice, una grande autrice eh, dei nostri giorni, ma anche perché questo libro in particolare, l'evento, ha un potere eh, quasi ipnotico eh, qual è l'evento l'evento è l'aborto l'aborto di Annierno di un Annierno che aveva 23 anni e dopo molti anni trova le parole per raccontare la sua storia che vi voglio leggere un, un frammento che, è, che racchiude tutt'anni eh, ed è nel, nell'ultima parte del libro ho cancellato l'unico senso di colpa che abbia mai provato a proposito di questo evento che mi sia successo e non ne abbia fatto nulla come un dono ricevuto e sprecato perché al di là di tutte le ragioni sociali e psicologiche che posso trovare per quanto ho vissuto, ce n'è una di cui sono sicura più di tutte le altre. Le cose mi sono accadute perché potessi renderne conto. E forse il vero scopo della mia vita è soltanto questo, che il mio corpo, le mie sensazioni e i miei pensieri diventino scrittura. Qualcosa di intelligibile e di generale. La mia esistenza completamente dissolta nella testa e nella vita degli altri. Ecco, per me lei parla di due cose fondanti. Anche per la mia esperienza di donna ed attrice. Il corpo e le parole. Il corpo e le parole. E il fatto che lei... Um, inserisca eh, la sua storia d'autrice proprio nel solco di una autoanalisi e di un uh, percorso di immersione nel profondo feroce e senza non detto che io sono perdutamente, uh, perdutamente innamorata della, della, della sua scrittura eh, della sua tensione di donna verso la realtà delle cose, la, la realtà del vivere.